paper sulla attuale crisi economica, una diagnosi secondo l'economia quantica e una possibile soluzione. Anche Bernard Smith si è mosso molto, ha scritto molto sul sistema internazionale dei pagamenti ed ha scritto qualcosa anche proprio prima di andare via, che eh, lei in futuro, in futuro pubblicherà. Ehm, problema del debito estero in valuta straniera e soluzione anche, um, diciamo, l'idea di Keynes del banco. Cosa ci dice su tutto questo? Qual è la sua opinione sul sistema internazionale, con ecco, i pagamenti e l'economia internazionale? Sì, allora vorrei eh, prima di tutto eh, che eh, Bernardino lavora su queste cose da probabilmente da quarantina d'anni. Cioè si è sempre interessato molto anche l'aspetto internazionale e io ho collaborato con lui, dunque anche il pepe al quale lei si riferisce eh, molto gentilmente. È frutto di questo lavoro fatto con, con lui. Il, il testo che pubblicheremo tra non, tra non molto, al quale sto ancora lavorando, eh, è un testo straordinario eh, in cui si analizza il, il problema del debito sovrano, il debito estero, il debito, debito dei paesi. Debito dei paesi. Eh, è un problema enorme perché è all'origine della crisi attuale ma no? una gran parte della crisi finanziaria attuale in modo particolare se pensate eh, alla comunità europea alla Unione Europea eh, Grecia in primis ma poi anche Portogallo, Spagna, Italia sono paesi fortemente eh, toccati da questa crisi è un problema gravissimo eh, al quale si deve poter dare una risposta e in questo testo che pubblicheremo, oltre a essere spiegata l'origine di, di questo debito, si spiega anche come risolvere il problema, quale eh, riforma adottare per risolverlo. Dunque, cercherò di, di darvi alcune idee perché è un problema complesso, eh, ma affascinante e importantissimo per le sue ricadute pratiche. Eh, non è solo un problema affascinante in termini di oggi, perché sicuramente è molto complesso, dunque è anche bello lavorare su queste cose ma è soprattutto un, un tema estremamente importante eh, a livello pratico, perché le popolazioni in questi paesi stanno soffrendo oggi enormemente e continueranno a soffrire se non si porterà una soluzione definitiva a questo problema che è un problema assurdo no? e, e questo eh, se volete L'originalità della, della scoperta scientifica, si tratta di una vera e propria scoperta scientifica eh, di Bernard Schmitt eh, riguardante la formazione del debito estero. Allora, cerco di, di essere chiaro, è un argomento non proprio molto facile, ma trovo del mio meglio. Eh, chiariamo prima di tutto un paio di punti. Come lei ha detto giustamente, si tratta del debito dei paesi in moneta estera. Ecco, è bene chiarire questo: non è il debito pubblico. Si confonde molto spesso oggi il debito estero o sovrano con il debito pubblico. Il debito pubblico è il debito dello Stato, ma lo Stato è un residente del Paese. Ci sono molti residenti in un Paese, tra i quali lo Stato, che, rappre che rappresenta spesso anche il Paese, ha anche questa funzione. Eh, però la produzione, per esempio, pubblica in Italia è eh, una pubblica è una parte soltanto della produzione italiana la produzione nazionale italiana è ben più della produzione pubblica dunque l'economia pubblica fa parte no, del sistema economico italiano dunque il debito eh, estero o il debito sovrano vanno considerati in quest'ottica ossia si tratta del debito contratto dal paese in quanto insieme di tutti i suoi residenti. Oggi è sicuro che eh, la Grecia o l'Italia sono paesi fortemente indebitati, sia a livello pubblico, cioè il debito pubblico italiano lo sappiamo è molto elevato, e si parla praticamente solo di questo: tutte le misure che vengono imposte all'Italia o alla Grecia, eh, dalla Germania, da dalla Troica, e così via, sono misure terrificanti, che pesano enormemente sulla popolazione e che riguardano essenzialmente il debito pubblico eh, però quando si pensa alla situazione complessiva italiana o greca si pensa al debito del paese allora si dice che sono paesi fortemente indebitati per uscire da questa situazione devono risanare le finanze pubbliche allora se fosse vero No, non sarebbe sufficiente, perché il debito complessivo del Paese è anche di natura privata. Quindi anche se, se non è vero, eh, è sbagliata questa impostazione, ma fosse corretta, no, dicessimo sì, eh, il debito eh, è quello eh, dei residenti e non del Paese, Avremmo, dovremmo risanare la situazione non solo pubblica ma anche quella privata. Ora tutta questa impostazione è sbagliata. Eh, si pensa oggi, si sostiene, tutti gli esperti di economia internazionale sostengono che i paesi sono indebitati perché acquistano più di quanto non vendano. Se volete importano più di quanto non esportino, ma non sono solo esportazioni commerciali, sono la somma dei loro acquisti, eh, anche finanziari. Se la somma dei loro acquisti finanziari e, e commerciali, cioè tutti, eh, supera la somma delle loro vendite, si dice che questi paesi hanno un disavanzo, sono in deficit. E dunque sono indebitati perché per coprire il disavanzo si devono indebitare. Se sono fortemente indebitati perché hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità. Dunque è giusto adesso che facciano sacrifici, anche enormi, perché devono finalmente ripagare ciò che hanno ottenuto gratuitamente dal resto del mondo. Ecco, eh, tutto questo non ha nessun fondamento scientifico. È fondato su un'incomprensione fondamentale delle identità a livello internazionale anche delle unità contabili della bilancia dei pagamenti si parte dal presupposto che i paesi non paghino le loro importazioni nette o in eccesso ora i paesi non importano nulla sono sempre i residenti che importano e i paesi non esportano nulla sono i residenti che esportano ora tutti gli importatori italiani pagano le loro importazioni gli importatori greci pagano la totalità delle loro importazioni li pagano in moneta italiana se possiamo esprimerci in questi termini li pagano con un reddito no, nazionale che per di più in euro oggi oh, si sostiene che esista una moneta unica figurati ancora più semplice in fondo no? se, se veramente c'è la moneta unica pagare in euro in Italia è come pagare con euro in Germania o ovunque dunque se gli importatori italiani pagano in euro, pagano pagano con una moneta anche considerata una moneta di riserva insomma. ma se tutti gli importatori hanno pagato per quale motivo il paese dovrebbe essere indebitato? è assurdo non sostenere che l'Italia è indebitata come paese o la Grecia è totalmente assurdo S sarebbe corretto sostenerlo solo se gli importatori italiani non pagassero le importazioni nella misura delle importazioni equilibrate il problema non si pone ma nelle, nella misura delle importazioni nette non bilanciate da esportazioni equivalenti bisognerebbe provare o sostenere che gli eh, importatori non pagano e vi assicuro non è vero la totalità dell'importazione è pagata ma allora perché mai c'è questo debito? non dovrebbero esserci ecco eh, quello che Smith dimostra è che nell'attuale situazione nell'attuale non sistema dei pagamenti internazionali quell'espressione non sistema dei pagamenti internazionali è stata coniata da esperti statunitensi già vent'anni fa dunque si sa molti sanno che non esiste un vero sistema di pagamenti internazionali L'assenza di un vero sistema no, fa sì che ci sia disordine, un enorme disordine. Per cui eh, si viene a creare una situazione in, nella quale, ma non è un'imposizione un da parte di altri paesi, sul, non so, sull'Italia o la Grecia, è l'intero sistema che eh, non funziona correttamente e impone un duplice onere del debito estero. No? O in altri termini il debito estero è due volte l'ammontare di quello che dovrebbe essere. No, non dovrebbe esserci nel, nei termini in cui abbiamo detto. Se c'è e rappresenta semplicemente il pagamento dei residenti, va bene, ma c'è una volta. Oggi c'è due volte, cioè, io potrei dimostrarvi e nel, in questo testo che, che pubblicheremo c'è anche una parte statistica, nella quale si dimostra, statistica alla mano, come il debito di questi paesi sia due volte più elevato no, di, di quanto sia giustificabile sulla base eh, del conto corrente eh, del, del valore delle riserve ufficiali e eh, di tutte le variabili che vanno prese in considerazione in questo caso. Dunque è una situazione assurda. Eh, hanno pagato e vengono considerati come se non lo avessero fatto, si ritrovano con un debito che non dovrebbero avere e che viene loro chiesto di pagare. Ora, su questo debito eh, del tutto ingiustificato bisogna pagare gli interessi. Deve essere da una parte ammortizzato e in più si mm. devono pagare gli interessi. È una situazione drammatica, difficilissima dalla quale non possono uscire questi paesi. È impossibile ora la riforma proposta la cosa interessante è questa che è una riforma che può essere adottata da qualsiasi paese individualmente eh, ci sono altre soluzioni possibili a livello eh, di un insieme di paesi o a livello globale no? internazionale un nuovo, una nuova bretton woods con un nuovo sistema fondato sull'uso di una moneta internazionale e così via ma questa è una soluzione del futuro, ci arriveremo sicuramente, il mondo ci arriverà. Eh? Oggi dobbiamo trovare qualcosa eh, che può essere implementato molto rapidamente e questa è una soluzione che può essere adottata da ogni paese senza nuocere nessun altro paese, perché i creditori verrebbero pagati. Quando dico eh, c'è un duplice indebitamento, L'altro modo di dirlo è che l'Italia, per esempio, paga due volte il suo debito. No? Due volte quello che dovrebbe pagare, la Grecia è la stessa cosa. Ma i creditori dell'Italia non sono pagati due volte, altrimenti ci sarebbe un problema. Prima di tutto lo sapremmo, tutti lo saprebbero, per cominciare i creditori che tascherebbero molto più del dovuto. E poi sarebbe probabilmente impossibile risanare il sistema o dire all'Italia se, se volete potete no, eh, adottare una riforma che vi permetterà di pagare una volta sola perché gli altri non l'accetterebbero. in realtà i creditori sono pagati una volta sola e continuerebbero ad esserlo con la nuova riforma il secondo pagamento e approfitto approfitta alla bolla speculativa e, e la bolla speculativa è questa eh, questa massa speculativa no, di capitali erratici e apolidi eh, che creano un disordine enorme a livello internazionale e della quale non si conosce l'origine. L'analisi allora, di Smith permette di spiegare anche l'origine eh, della vola speculativa e la sua costante espansione. Una riforma del genere permetterebbe all'Italia di guadagnare no, miliardi di dollari, noi ci speriamo in dollari perché eh, le statistiche poi della Banca Mondiale e del Fondo Monetario sono tutte espresse in dollari, ma se volete miliardi di euro ogni anno, eh, perché verrebbe ridotto di, di metà il debito e permetterebbe al governo italiano di eh, beneficiare di un'entrata equivalente in euro. Da investire, perché questo è previsto dalla riforma, la riforma vuole che, se non venisse fatto, la riforma non funzionerebbe. Lo Stato, o il governo eh, italiano, dovrebbe investire questi miliardi nella produzione. E qua si raggiunge un po' quanto lei, in un certo senso. No? Però sarebbe veramente un, un investimento in grado di diminuire... Dall'oggi al domani, eh, molto rapidamente, il livello di disoccupazione in maniera impre decisamente impressionante, cioè, no, no? determinante. Dunque, a questo livello credo che eh, il risultato della ricerca, che eh, come dicevo prima, deve sempre eh, avere delle implicazioni pratiche, eh, l'economia deve servire... No? Eh, al sistema economico e dunque alla, alla popolazione a tutti deve servire a risolvere i problemi a creare un, un sistema al servizio no? eh, di tutti eh, dunque di combattere tutte le patologie delle quali abbiamo parlato prima a livello nazionale e combattere questa patologia che è una patologia invece che nasce a livello internazionale permettendo ai paesi finalmente di uscire da questa crisi no? eh, gravissima e del tutto ingiustificata la cosa assurda è questa quello che sto dicendo è difficile da capire va contro il cosiddetto senso comune non si capisce come sia possibile che una se io le dicessi che c'è un meccanismo tale per cui se lei si indebita di 10 in realtà il suo debito complessivo è di 20 mi mi che sono pazzo no? e sarebbe non potrei dimostrare il contrario, d'altra parte sarebbe errato da parte mia a sostenerla e, e poi del tutto incomprensibile. Ora a livello internazionale è quello che succede, a livello internazionale il, de il debito si raddoppia ma in maniera meccanica, se volete, cioè a causa di un meccanismo legato alla struttura dei pagamenti. Non c'è nessuno che è responsabile di quanto sta succedendo, non è la Germania che impone... Eh, all'Italia del... è vero che, gli... che la Germania lo fa è vero che la Troica lo fa ma lo fanno per ignoranza lo fanno perché non conoscono no? non sanno che in realtà non dovrebbero farlo perché è loro interesse risolvere il problema se noi ci dicessimo eh, no, i tedeschi o la Troica o chi volete eh, eh, non faranno mai nulla perché hanno tutto da guadagnare nell'attuale situazione, ci impongono dei sacrifici enormi, perché così loro ne beneficiano. Se fosse vero, allora sarebbe uno scontro, allora bisognerebbe uscire dall'euro per cominciare, bisognerebbe affrontare i problemi in maniera completamente diversa. E non riusciremmo probabilmente mai a uscirne veramente, no? sarebbe uno scontro continuo, in un sistema o nell'altro. Eh, la creazione dei, degli Stati Uniti d'Europa sarebbe un bel sogno da, da, abbandonare, da abbandonare per sempre, così come tanti altri sogni. Ma non è questa la realtà. Eh, ed è ovvio, eh, paesi come la Germania, gli Stati Uniti, questi sono paesi che hanno bisogno di poter avere dei partner commerciali ricchi e non poveri, in via di arricchimento, di sviluppo e non in via di sottosviluppo con l'acqua alla gola come succede oggi. Dunque se l'Italia con una riforma risolvesse i suoi problemi, i primi ad essere contenti sarebbero tedeschi. Se i creditori, supponiamo che i creditori siano tutti tedeschi, non è il caso, ma anche lo fossero, per loro non cambierebbe nulla, verrebbero pagati come lo sono oggi una volta sola. Secondo, verrebbe mancare il secondo pagamento. Del quale, però, approfitta questa bolla speculativa che nuoce a tutti, crea solo disordine nel mondo. Oggi siamo in un sistema disordinato e per uscirne è necessario capirne l'origine e poi adottare le misure, la riforma o le riforme adatte per uscirne. E io credo che l'importanza di questo testo risieda proprio in questo: da una parte, una spiegazione di ciò che pare assurdo e che in realtà non, non lo è, ma è il risultato semplicemente di questo non sistema di pagamenti, e poi il, la proposta di una riforma semplice per di più. L'analisi non è semplice, ma la riforma non è, che permetterebbe veramente ai paesi di uscire da questa crisi. Io credo che, che sia importante discutere di queste cose. No? Non, Dico, abbiamo ragione, dovete ascoltarci se non lo fate. Eh, a me non interessa essere ascoltato perché mi si dica sì, avevi ragione. Non, non, eh, così come non interessava a Bernard Schmidt. Eh, ma se abbiamo ragione se, eh, e non si fa nulla, no? allora questo è grave, molto grave. Perché chi ne fa le spese non è il grande economista che difende il suo orticello. No? ma è la popolazione no? che ne subisce le conseguenze dunque, eh, io credo che la vera ricerca scientifica no? va al di là delle persone e, del, eh, e di quello che uno può pensare di trarre personalmente a livello di, di, non so, di fama o meno tutte queste sono cose che, che non meritano no? di essere nemmeno discusse se invece il problema è un problema reale, questo va affrontato in tutti i modi bisogna approfondirlo, non si può no? eh, trascurarlo dicendo ah, è troppo difficile no? No, ma queste cose le capiscono solo pochi non è no. bisogna assolutamente chinarsi su queste cose cioè bisogna farlo il più presto possibile ha già un titolo per il testo? il testo sì, credo che se, però non sono sicuro di ritrovarlo, ma aspettate. Forse. Sì, sì, il titolo probabilmente sarà questo, eh, se lo devo tradurre perché lo è in inglese, ma eh, il, eh, il doppio onere del, del debito estero e la formazione del debito sovrano, diagnosi eh, e i rimedi. Grazie.